Oggi siamo qui per fare il nuovo video di Pasqua, ma prima di tutto vai con la sigla! Baci Perugina in collaborazione con Dolce Gabbara L'uovo della Lint alle nocciole Poi ho il coniglietto con dentro gli Smarties Infatti ringrazio Sofia che me l'ha regalato E poi abbiamo eh, l'uovo Kinder che non può assolutamente mancare E l'uovo della Galak Allora, eh, direi da iniziare ehm, da è quello Kinder, perché beh, è buonissimo il cioccolato Kinder quindi allora spostiamo le altre uova wow, abbiamo veramente un sacco ok, è del Jurassic World della Kinder con i pallini neri molto molto bello finalmente dobbiamo cambiare confezione e no la sorpresa ci pensiamo dopo assaggiamo il cioccolato mm. veramente buonissimo vi abbiamo la sorpresa c'è un dinosauro Certo. Quante. Ecco qua, allora, apriamo... Il domino della Galak. Il mio pasticcio è che potete utilizzare il vostro cioccolato delle uova di Pasqua per cucinare nuovi dolci o fare delle glassa al cioccolato super squisiziose. Ma passiamo al terzo uovo che è questo qui degli Smarties. Infatti ringrazio Sofia e Vittoria che me l'hanno regalato e le saluto anche quindi. Ciao Vittoria, ciao Sofia ok allora lo apriamo Qua l'int so già che sarà il mio preferito e abbiamo la fabbrica qua vicino quindi siamo andati a prenderlo in... allora apriamo con le borbici piano piano e se non si rompe non ha neanche la carta perché l'abbiamo appunto comprato in fabbrica e quindi è super fresco Lo Grazie sorpresa anche qua ti molto molto belli guardate qui bellissimi ok allora ora facciamo la classifica e la classifica 2022 è aggiuntata da tutte le uova perché sono veramente veramente buonissime dagli smart appunto alla lizza sono tutti tutti buonissimi e guardate qua sorprese wow veramente veramente molto carine e scrivetemi giù sotto nei commenti qual è stato il vostro uovo preferito e andiamo a concludere questo video e per la, rub <coughs> e per la rubrica dei saluti saluto Federica da Ancona